T'ho beccato col sorcio in bocca eh! sai che stamattina ti proprio fa fare un bel regaletto, andiamo? A... Non sono normale. Andiamo? Da fai cazzo tua! Io per strada non curo, c'ho paura Perché a... okay, io curo per strada? No, no! Ah, beh! Take in coins, Cicciu! È magia, è magia! Bentornati amici di ODP Officina del pilota Questo video, questo video Lo avete aspettato tanto Ma mai quanto me C'è un differenziale autobloccante Quaif C'è una competition clutch C'è un assetto tarato su bilancio Ci sono i power flex E c'è Carlo Zampa di Pupazzo R La zampata di Carlo Che ha pensato bene di rivoluzionare totalmente la mia mini Bravissimo preparatore JDM and swap specialist Vi lascio tutto qui sotto A Roma in molti già li conoscono Chi non li conosce ne apprezzerà sicuramente la qualità e la simpatia nel video non saltare ti faccio vedere tutto dalla A alla Z sono sicuro che ti rimarrà molto utile quindi cosa facciamo, cosa facciamo, cominciamo metti le cuffie, mettiti sul divano lasciami un like e un commento e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e buona visione metti la cinta eh ti porto dal mio caro amico dove ho lasciato in prestito, chiamavolo un motore che tu forse dovresti conoscere bene ah, quando eh. ti farò vedere cos'è De come salti di gioia guarda un po' una bella frizioncina da corsa per la mini visto che ho sentito che la tua strappava sta arrivando ora andiamo la controlliamo la spurciamo e Carletto ti monterà questa bella frizione e tu sarai bello, libero e felice di andare a sgommare come un criminale e dai dai dai una spurciata che magari al buon Matteo gli svoltiamo la giornata sei mastro da lì che amico eccolo guarda qua. un po' qua eh sì noi ci proviamo Nonostante sia fermo comunque non fa nemmeno grandi rumori. Beh questa non me l'aspettavo, grande Carlo, grande. Frizione volumetrico, sei contento? E al di là di tutto, di cuore avendoceli là, io l'ho dati a st'amico che poi non l'ha montato. E perché non montarli a te e dargli nuova vita? Guarda questa è nuova, ora fatta se no a 2000 km, ma smontata, pulisco, voi vedete com'è dentro, per bene la platta, io quasi quasi vorrei rifare a Fiorentini queste nuove, le mettiamo sotto, vedi, E eh no, no, guarda, c'è ancora, si vede ancora l'etichettina, è stata soltanto ferma. Ce lo portiamo da un esperto de, delle frizioni, le facciamo sostituire, una bella sabbiatina, una pulitina, una verniciatina, a tutto, e al bacio, come si dice Roma, a gratis, è svoltato. Abbiamo Andiamo. rettificato il piatto dello spingidisco che era consumato e poi stiamo cambiando le placche. Rettificato ovviamente ci rimane un po' perché sennò si andava troppo giù con lo spessore. Ecco qua. Funzionerà bene? Funziona, funziona. Benissimo. Posso chiedere? qui guarda se mi a da per voi c'è poco poco di esperienza è un po' paro in gergo una pelatina. che bello qua madonna ci piaceva fare ripresa magari eh, non la fa fa, calcola che certifica sono tanti anni di esperienza a me mi hanno sistemato già svariati motori Honda so persone in gamba che sanno davvero lavorare e oltretutto visto che siamo venuti a rompere le palle fuori orario non c'è problema è stato tanto caruccio da farci entrare lo stesso quindi grazie, grazie, grazie, grazie. più altro per te, ma te ah, guarda ma... che bello yeah, guarda il tornio che bello un volano abbastanza ovalizzato presentava delle grane molto accentuate e di conseguenza è stato fatto un piano con mola eh, di grana morbida prima con una passata di udensi, poi è stata passata la mola, in senso sempre obliquo perché deve avere almeno due gradi di differenza tra l'interno e l'esterno per far sì che la frizione non strappi e a quanto pare è venuto un ottimo lavoro. Piccoli di pecora, grandi di pecora e fegato. Ok. Guerra! Guerra! Io parto col per fegato perché così senza sapere leggere e scrivere. La poniamo in bocca, all'acqua parto. Madonna Quando ti senti in un'altra dimensione Ti giuro, mi fa un effetto così strano mm. Però mi crea un mondo a parte Quindi quando sto là mi sento tutt'uno con... Con la Civic Come l'estensione del corpo Quando si piega, quando va in torsione Quando va in appoggio, quando la devi far scivolare, quando la devi far scorrere sono tutte sensazioni che provi. Infatti poi amo avere il sedile con la seduta molto bassa mm. e stare molto in basso. Seguita col culo? Sì, assolutamente sì, è vero. È vero, va guidata col culo, bisogna sentirlo la macchina di. Sì. Dentro sì. sta station ce n'entra le roba. Siamo sì. tornati all'ovile. Di nuovo su sarà la centesima volta da quando l'ho comprata. Ma perché ti voglio bene, guarda, ecco perché ti vizio, anzi. Ti vizio! Stacco il fallo di iniezione Stacco il collettore d'aspirazione eh? Che regge il tubo dell'acqua sul collettore d'aspirazione Singer in the ass back. Guarda che bello E Voilà Apriamo Il tappo Oh Matteo torta il tappo Il mio simile <ride> Guarda l'acqua come gola sai come fa una donna a diventare uomo in pochi secondi come si dice a Roma si dicevano da bambini ste cose si butta al secondo piano e si rialza col cazzo Emozione pompa tiac voilà il cucciolo è smontato. Nonostante sia stato revisionato circa un anno fa, molti di voi hanno seguito i video, ha ricominciato a fare un rumoraccio. 30366, 30366, quindi it's the same. C'è gioco? pochino, sì. Guarda, e non so perché intanto si avverte perché è pochissimo, si muove anche qua. Però si sente, guarda, il rischio del mio dito. Guarda, Sì lo sento, lo sento. Cosa che. Non c'è qui Non c'è qua Buonasera Buonasera Non sapevo che avessi tutte queste risorse all'interno dell'officina Eh beh, eh beh, eh, eh beh eh beh. Eh quindi eh l'olio era pulito soltanto che è stato fermo Too much E' proprio il caso di cambiare l'olio Perché se no se li mettevi il e dopo la dulce non mi avrà il Posso dire your boyfriend il tuo marito? Ha F deciso. Futuro marito Futuro Ammazza che sveglia e fare ha la Fammi Bravo! Mi viene quasi da dire... Ti faccio vedere una cosa, vieni del tipo? È del tipo Andiamo Andiamo? Andiamo Andiamo Purca A c per baccolina Per dindirindina din din. Anzi no, era per dincibacco Te l'ho già messo sul banco In che senso? <ride> wow Che cos'è? Cucu ah. Cucu E che c'è qua sopra? Eh. La scatola fa schifo Bisogna dire la verità Cioè la scatola la Poteva far carino eh? Ci sono pure i cuscinetti Esatto Ci vuole quella canzone cioè, na na Pesa un colpo eh. E vabbè Vedrai che tutto quello Che guadagni di peso O che perdi Lo andai a prendere in gritto ma non ti senti, Mi sento non che ti senti un po' eccitato curva go go staccate senza mai un fine le vedi i vidi secondi guarda vedi, con questa vedi la curva perfetta guarda. addirittura i secondi no i decimi no no no i secondi E cucinetta no eh, questo non lavora bene bene, scuola, eh. Nonostante i chilometri ancora si presenta abbastanza bene. La parte organica La è secca, è ma deve. il problema è che poi quando è secca tende a scaldarsi più facilmente e visto che hai sicuramente più potenza e più grip, visto che hai l'assettino, le gomme buone e quant'altro, questa sì. avrebbe sofferto prima di subito come puoi vedere dati chilometri il parolio è da cambiare questo è il volano competition clutch e pesa 6 ,20 kg 20 e ci dà 12 ,25 kg 12 25 sì. la competition clutch pesa la metà questa è l'originale completa ok? e pesa la bellezza di 16,95 kg pesiamo la competition clutch pesa 11,15 kg e 15 grammi 16,95 contro 11,15 Il peso nella Competition Clutch è stato ridotto molto nelle parti esterne periferiche dove la massa volanica ha più effetto sicuramente in uscita di curva con volano più, più leggero avremo una progressione maggiore in uscita di curva e per te che ti piace forse andare in prima, seconda e terza perché sarai sgommino vedrai che sgommerai più facilmente e ti divertirai di più Come eh, la vedi se sì. opportunamente chiudendo tutti i buchetti, passaggi importanti Prendo la lancia, te do una sgrassata e diamo una bella lavata al vano, al motore fruttale visto che non ci sta. Ma bobba. Sai com'è bello poi tutto bello sgrassato e pulito che figurino? Godo, godo come un riccio. Perché i ricci godono, io godo più del maialino, sai che i maiali per i cula ci mettono poco, ma riescono a godere fino a 7-8 minuti Dammela 3, dammela 3, dammela 3, come lo dammela 3, guarda com'è, com'è sto cambio, così pulito, pulito, pulito. bello, ci piace Allora, questo è il nuovo cuscinetto, perché con la frizione nuova, il cuscinetto è nuovo. Questo era il vecchio, guarda il modello. A me piace questo che tendenzialmente è rinforzato e un po' più solido. Quindi è arrivato il nuovo paraolio. Dimmi un po' come te paro? Para dal culo. culo che arriva il giaguaro. <ride> o <Olè>. lei. <ride> la posso fa punto etto. 9 kg. Ti piace? Sì. Ti ho messo la cuffietta nuova del sulla scatola sterzo, perché quella guida era bella strappata e l'ho sistemata. Perché lo fai? Perché? Perché mi piace. Uh -huh. Adesso, io e lo scienziato pazzo, che so sempre io, prenderemo, Carlo ed io, prenderemo il cambio, lo metteremo sul banco, lo smonteremo, lo apriremo, te lo seziono tutto e per dispetto te ci smonto un bel autobloccante torsen. Guarda che bello il differenziale originale libero, ah. eccolo qua, smonto la coroncina, bello, lo sai che sto cambio non è stato mai aperto, ancora il, il frenafiletti di serie, non c'è un segno e ti dico che internamente a colpo d'occhio vedendolo così, mh, sembra veramente star bene, non c'è nemmeno sulla calamita non c'è molto segno di, di usura, poco residuo di ferro, quindi di di cambi marcia sbagliate, di grattate o meno. Quindi è una bella cosa. Dopo estraggo per sfizio, ovviamente sfilo anche primario e secondario e ti controllo oh. scorrevoli, sincronizzatori, boccole, boccolette, boccolotti, un po' di tutto. Vedi, il discorso dello sfizio di Carlo equivale a dire esperienza. Che qua non ti sto alle calculo. No? No, non ti so le calcolo, ah. perché per sfizio vuol dire tanto lavoro, però è proprio lì che poi si fa lo step quello che hai fatto te. È presente tipo Fast and Furious se non no. e i lens, uno lì al 30 o al 50? No, al 30 penso che vada bene. Che schifo. La mia passione per i cambi. Guarda, c'è un articolo. Penso che sia nel 2005, quello, 2004, e già amavo aprire i cambi perché il cambio specialmente è una cosa per chi ama fare pista. E è un qualcosa da sfruttare, molto molto importante, che tanti sottovalutano e pensano soltanto ad aumentare potenza. Per me è un organo fondamentale, come è fondamentale avere un autobloccante e il modo in cui in realtà si trasmette poi ovviamente la trazione. Quindi, ti ripeto, avere tanti cavalli e non poterli mettere a terra per me è una cosa veramente, veramente banale, è una cosa che mi fa incazzare, sono sincero. Eh, certo. Ah non collabora? Guarda modo, Specialmente per le auto più uh, costose, quello viene fatto già di serie, ma trasformare diciamo delle utilitarie sportive, quindi dei seg vecchi segmenti C tipo degli anni 90, uh, possono diventare delle piccole bombe, quindi anche con poco per chi non ha possibilità io, è per questo che comunque non avendo la possibilità di fare certe cose, mi sono addentrato in fare queste piccole modifiche, non me, cioè non potendo permettermi un qualsiasi supercar, perché non è da tutti, quindi beato chi ce l'ha, tanta stima, però per chi non può permetterlo, comunque può sognare facendo dei piccoli accorgimenti mirati che sono dediti a migliorare sicuramente il mezzo che si è in possesso. Questa è stata la mia filosofia, migliorare la piccola auto per cercare di portarli comunque a livelli alti poi ovviamente una supercar rimane una supercar non bisogna perdere di vista questa cosa è un'utilità sportiva messa giù bene rimane pur sempre un'utilitaria sportiva questo è importante è, è più bello passare sopra le orecchie a qualcuno quasi perché quando c'è la Ferrari quella... sai le cose tecnologiche, gli estrattori sì, qua sì, Boh! E... <coughs> la soddisfazione è tanta, assolutamente sì, non si può dire di no perché è, è molto bello soddisfacente <ride> perché poi non si può dire così, sarebbe brutto perché poi magari no, no, non dillo, vorresti permi male. Dillo, dillo, dai. Però quando. posso dire? Dillo. Il problema è che quando tu con un'amulato di merda rompi il culo a uno con una supercar, godi, godi, godi, godi che godi, uno porcellino. un riccio. Qui chiudo per chi ancora non ti conoscesse. Pochi, sì. ma c'è sempre qualcuno che non ci conosce. E che tu parti da un discorso di piacere di guida, tu vuoi andare in pista perché tu sei una persona che ama guidare. Assolutamente sì, l'importante è guidare, guidare. Mh, nella parte più pura, quindi non oh. soltanto andare sul dritto, anche se a me piace fare tutto: spari, accelerazioni, guidare in qualsiasi modo, qualsiasi auto, qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi mezzo. L'importante è guidare, guidare con la testa e soprattutto guidare in pista. Quella è una cosa che amo fare, per me è il pane e comunque qualcosa che mi fa continuare a far sognare anche bisogno, se ho quasi quarantina cc. Sì, ce n'hai bisogno, ce n'ho bisogno perché fa parte di me. Quindi è una cosa che amo fare. Mamma mia, quanto è eccitante quando vedi queste cose nuove e nuove. Oh, ma te, ci sono centrato lo buco, sa? So, alla prima botta. Gendrea, Gendria, mo ci scioglie. Ciccione ti viene a cercare sotto casa, sicuro. Ho detto, guarda quello con la gonna! Questo è buono perché poi si scioglie con tutto l'olio. Una ci taglie l'olio, io gli andiamo a grasso, assaggiare bene quanto il pezzo completo in modo che il mille righe scorra bene. Scusa, Carlo in un'altra vita era ginecologo. Vabbè. Com'è la telecordata a barzi? No. Ah! Non fa capire la scioglievolezza come.. Il... Un altro, ragazzi che ansia ricordarsi tutto senza olio? Molto ruido. No? Allora Matteo abbiamo preso le candele nuove sempre in gradazione 8 visto che comunque mappa, mappetta, ragazzi e mazzi rimettiamo l'iridium sempre con gradazione 8 anziché 7 e mo montiamo le candele e poi le andiamo a provare e facciamo una bella sgommata Sì ma pure cosa non entra non c'è il pomello abbiamo perso il pomello vai amore scorri alla score va bene noi viviamo senza pomello Mamma mia, che giocatto! <ride> Dio, che bella! Sono contento, ti piaccia? Sei pronto? Pronto. pronto? No, prete! Saga, punto di corda, giù! Oh, scorri, amore, vai! Pronti? Manco 170 indicati! Eh! È un bichu, con l'autobloccante la macchina ha guadagnato sì, veramente tanto in scorrevolezza. È veramente, veramente. Posso usare il termine sburracchiosa? Sì, è godibile, come direbbero ogni ragazzo che gli piace, è una sborrata sì, ma... È una L'unico neon forse, non neo, l'unico neon forse è l'altezza del posteriore che la rivedrei, però tu la macchina è fantastica. Al prossimo abbasseresti? forse alzerei un pelo e vedendo per farla inserire un po' più forte ma per strada è ottima però la macchina è fantastica devo dire ragazzi è veramente qualcosa di eccellente per chi ama la Mini sa di cosa no, parliamo per chi, ama, per chi non ama la Mini giustamente non può sapere la bellezza, la codibilità di questo telaio. e per gli amanti puristi della volumetrica devo dire che è qualcosa di veramente fantastico senza niente togliere ai turbo sì, Gli no, altri. c'è la è comunque particolare si, sì, no? molto progressiva quindi la cosa bella è proprio la progressione della macchina mai un vuoto, mai un punto, cioè qualcosa che la, che la blocchi Amici miei, eccomi di nuovo in officina del pilota intanto grazie per essere arrivati fino a qua grazie a Carlo di Pupazzo R per aver fatto un lavoro eccezionale ma la cosa che mi preme dire, raccontare, è che questa Mini è cambiata quanto, cambiata tanto, ma soprattutto come è cambiata. Cosa succede grazie alla frizione da corsa e il differenziale autobloccante? Ci vuole un video completo per farvi eh, godere, ma soprattutto per raccontarvi cosa sento guidando una macchina che ora ha senso. È un po' sporca, eh, lo ammetto. Cioè, tu l'hai mai vista la mia Mini così? No, infatti... Nel prossimo video non ci sarà solo il test drive, ci sarà un mega lavaggio, ma ci sarà una cosa molto molto interessante che vi avevo promesso di fare e farò, cioè l'assetto fatto sulle bilance da Luigi Ciardullo, con te a bordo! quindi bilanci completamente tutto il peso della macchina ecco, questo video è interessantissimo quindi rimani incollato anche per la prossima puntata e poi la vedremo su strada e ti racconterò cosa si prova a guidare con una frizione del genere con il differenziale autobloccante che io comunque ho già guidato e ti dico che... Uuuuh Dio <ride> è una macchina che già andava forte e adesso è... puoi sfruttare totalmente la velocità e la dinamica di guida questo telaio ma il progetto mini non è finito? Infatti iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto perché nelle prossime puntate, quindi credo a marzo, vedremo un albero a cam racing e anche una centralina. Insomma si arriverà a un livello tanto tanto alto. Io sono emozionato, vi ringrazio tanto, vi ho già detto di iscrivervi sì, lasciatemi like se vi è piaciuto, ma andate per favore a seguire... Pupazzo R sui profili che vi ho lasciato a inizio video, i suoi profili Instagram perché se lo merita veramente tanto e mi fareste un regalo grande anche a me. Noi ci vediamo nella prossima puntata, ciao a tutti.